Noi adesso passiamo alla, a, diciamo, alla, alla parte viva, perché si parla di alberi, mm -hmm. e ehm. quindi adesso parliamo con la professoressa Maria Chiara Pastore, eh, dello, dello studio di boer del di di Milano, mm -hmm. di che cosa? Beh, è un qualcosa di eccezionale. Forestami. Eh, C'è un numero di slide piuttosto ampio. No, infatti tengo questo parlo a braccio. Però devo dire che tu sei stata la prima a dirci che ci lasci queste slide che sì, devono essere. Sì. No, sono slide veramente di grande impatto perché noi prima abbiamo sentito 350 milioni di alberi piantati in un giorno. Noi qua ne vogliamo parlare di 3 milioni di tutta la città metropolitana, però quando, quando ci siamo visti poi subito detto, beh ma allora quando iniziamo a Sandonato? Noi inizieremo anche subito, se le persone comprano le piante, ci danno appuntamento lo facciamo. Però ti lascio parlare perché è veramente un'iniziativa un notevole. Di... Allora, grazie dell'invito e grazie a voi che resistete qua con noi a quest'ora tarda. Sarò brevissima e in realtà spero proprio di ritornare a San Donato per parlare con voi, per parlare con noi, parlare, con gli altri. Speriamo. Perché Forestami è una ricerca del Politecnico di Milano, del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani ma è un progetto eh, che è promosso dal comune di Milano, dalla città metropolitana, dal Parco Nord che, eh, e dal Parco Sud che abbiamo sentito eh, citare prima. È un progetto, in realtà possiamo anche tenere lo schermo e parlo un braccio in modo che da essere ancora più composto. Sì. Però le strade veramente... Tu parla bacio, però noi facciamo eh, una... tipo per sì. la timeline, visto che anche a San Donato compare il 2030 nel senso che ci sì, sarà sì. la revisione del TGT e questo dato temporale lo, lo, lo possiamo rivedere anche a San Donato. Eh, partiamo da una grande sfida ambientale e quindi è il motivo anche per cui ci troviamo qui. Il atmosferico, la qualità dell'aria, la qualità eh, del suolo che si impoverisce, l'impermeabilizzazione soprattutto in tutto quello che è il nord Milano e il deserto agricolo possiamo dire che è quello del sud Milano dove in realtà c'è eh, un'agricoltura e il paesaggio agricolo ma dal punto di vista della biodiversità abbiamo parecchi problemi. Allora, cosa fare in un momento in cui il tema ambientale, il tema di, eh, dei cittadini, delle persone, delle aziende, della necessità di, di, dei comuni di mettere a sistema tutto questo eh, è diventato un tema di grandissima rilevanza. Quello che noi essenzialmente facciamo con Forestami è cercare delle aree a disposizione che siano pubbliche o private e questo è un primo grande cambiamento perché eh, non vogliamo lavorare solo pubblico su pubblico ma vogliamo veramente cercare di capire tante quali aree siano a disposizione per essere piantumate, per ospitare della vegetazione. Trovare dei nuovi modi per finanziare questi progetti è impensabile pensare che le amministrazioni siano gli uniche responsabili diciamo, della piantumazione, ognuno di noi deve essere responsabilizzato su questo e cercare nuove forme di governance perché queste piante, questi alberi siano piantati, mantenuti e accettati nella loro forma. Perché noi abbiamo, non solo abbiamo un problema perché non riusciamo a piantarli li vogliamo tantissimo, ma non a casa nostra, perché appena, diciamo, lo piantiamo davanti al posto del parcheggio, no, il parcheggio non si tocca. Li piantiamo nella scuola? Sì, ma le foglie danno fastidio alle grandaie. Li piantiamo davanti al negozio? Ah, però mi, mi nasconde la vetrina. Ci sono veramente tantissime, tantissime forme in cui noi vogliamo gli alberi, ma sinceramente li vogliamo da un'altra parte, quindi noi dobbiamo trovare un nuovo modo di accettarli, di piantarli e poi di occuparcene anche. Devo dire che c'è un effetto limbia anche... Sì, sì, c'è un effetto limbia anche sugli è mappato, ma Paolo, non è che lo dico io, sì, eh. no, c'è no, una no. letteratura molto molto importante su, su questo. Limbia significa, ha detto, non è cortino. Sì, non è mio neanche... per tutto, ma e non vicino a me. <ride> Però poi ci parcheggia l'auto sotto perché fa onda e quello che facciamo è da una parte questa ricerca cerca di capire il potenziale in città metropolitana, quindi studiamo il territorio attraverso tutte le mappe, abbiamo fatto delle mappe tematiche eh, che mh, diciamo, sono accessibili in cui studiamo il fenomeno come l'isola di calore, eh, quindi quanto è la temperatura, ci sono delle immagini che mostrano quanto il Nord Milano è caldissimo e rilascia soprattutto d'estate temperature molto calde anche di, di sera e quanto eh, questi fenomeni siano legati ad esempio alla impermeabilizzazione, quanto poi crei problemi appunto di dissesto idrogeologico, quanto eh, abbiamo problemi legati alla poca ehm, piantumazione, alla poca vegetazione all'interno delle nostre città. Abbiamo cercato di costruire e abbiamo stimato qual è la percentuale di quella che è la superficie degli alberi, delle foglie, quindi il, si chiama tricanopi, e nella, nella città metropolitana abbiamo l'11%. Le città europee partono dal 20% e vogliono arrivare entro il 20-30 a diciamo dei target sul 30%, quindi noi dobbiamo fare veramente uno sforzo per cercare di aumentare e questa superficie. Come si fa? Si piantano nuove piante e si, ci si prende cura di quelle che sono nel nostro patrimonio arboreo, che non è un patrimonio arboreo di cui dobbiamo diciamo, dimenticarci. Lo facciamo appunto pensando alla grande scala e guardando le mappe ma lo facciamo anche parlando comune per comune eh, quindi eh, siamo partiti da un questionario che ogni comune diciamo, con cui abbiamo interagito e lo facciamo anche con tutti i comuni che mano a mano ci chiamano per dire eh, io sono il comune di San Donato mi piacerebbe eh, sapere di più di foresta mi ci venite a trovare noi abbiamo più di... appunto quel comune diciamo, nel quale è venuta stasera vi ha è... contattati o... no, no. Quindi... quindi aspettiamo mm. Mm. sollecitate il vostro comune perché ci, ci chiamino e per noi è molto importante parlare eh, con i comuni e me lo partitiate No. Per, per sapere che cosa il comune fa e che cosa il comune può fare e come noi possiamo aiutare il comune attraverso un supporto tecnico, un supporto economico, perché noi stiamo dall'altra parte cercando delle sponsorizzazioni che possano aiutare i comuni a fare più azione. E per farlo abbiamo bisogno appunto tutto il supporto necessario che anche i cittadini possono fare per far sì che questo, eh, che questo avvenga. Abbiamo ehm, diciamo un target numerico che è quello dei 3 milioni di alberi, è, molto, è un albero per ogni cittadino di città metropolitana, se ognuno di noi piantasse un albero in 10 anni, non uno ogni anno, se ognuno di noi si occupasse di un albero Uh, per ogni residente in città metropolitana avremo 3 milioni di alberi entro il 2030. Il comune di San Donato è sopra i 15 mila abitanti, per cui si potrebbe fare un albero per ogni nuovo nato. C'è cioè una legge nazionale che chiede che per ogni nuovo nato ci sia un, un albero, per cui tutti i comuni, praticamente tutti i comuni, ovviamente anche Milano, Milano è che... È, Diciamo, è fortemente impegnato in questo sfido ogni anno fa molti più di alberi rispetto ai malinati ma tutti i comuni di prima cintura sono comuni oltre 15 mila abitanti quindi pensiamo quanti alberi già solo per questa, questa legge potrebbero essere effettivamente messi a dimora eh, diciamo io concluderei qui perché sì, sì. è una ricerca di un anno ma quello che io vorrei stimolare soprattutto per un comune come San Donato dove anche questa sera è stato nominato questo pratone eh, qua davanti c'è cioè il PGT che si sta diciamo altro, si sta discutendo i tecni comunità è stato chiamato il terza, diciamo, revisionario e quindi è molto importante insieme cercare di lavorare al cambiamento e eh, ovviamente lavorare con gli alberi, con eh, tutto ciò che sono le, eh, la flora permette effettivamente, ci sono tantissimi studi che dimostrano quanto lavorare con eh, il verde permetta eh, di eh, abbattere la CO2, migliorare la qualità dell'aria, migliorare il cambiamento, diciamo cercare di combattere il cambiamento climatico, aumentare la biodiversità, aumentare le dure di calore, aumentare i, i lavori che sono posti di lavoro che possano veramente favorire eh, l'aumento del, della nostra qualità della vita e migliorare gli spazi e anche tutto quello che di solito si associa a quello che è il verde per cui la sicurezza, beh, ci sono tantissimi studi che invece dimostrano quanto gli spazi verdi migliorano, intanto aumentano la, diciamo, il valore delle case di tutto ciò che è intorno è verde, per cui tutto ciò che è intorno è verde, ma anche la, la sicurezza di molti spazi è garantita proprio dal verde allora devo dire che ehm, diciamo, i numeri anche parlano e sarebbe veramente un, diciamo, un progetto utile per la città metropolitana, ma pensando nato. Soprattutto noi parliamo come sono attesi, eh, abbiamo avuto conferma stasera che di questo progetto non, non c'è ancora il sentore eh, che c'è stato diciamo così, bussare alla vostra porta, faremo di tutto, visto che poi tutto quello che viene detto stasera viene filmato, faremo di tutto per, per far sì che la nostra amministrazione si ponga eh, diciamo così, come interlocutrice per un progetto che credo che dia solo, eh, quindi meglio, meglio di così ringraziamo la professoressa Pasquini, yeah. grazie per essere qui.